Salve a tutti, oggi siamo ad Chiavara in compagnia di Sebastiano Serafini Ciao! Treni in Italia o treni in Giappone? Andiamo a fare qua un po' di Komatsuri Ghibli o la Disney? Il ristorante è che praticamente... C'è una pezza senti le mie mani? Eh, fa freddo Itadakimasu <susurra> <susurra> <susurra> Torna la rubrica sofferenza per le nostre papille gustative Seba mangia con Tommaso il tonkatsu Ciao ragazzi, come va? Oggi ah, siamo qua con... Spero tutto bene Tommaso in Giappone E siamo a mangiare tonkatsu Che non è una parolaccia, ricordiamo Ma è la frittura di... Che cos'è? Dicelo te Eh, dipende Oggi mangiamo tonkatsu Quindi è frittura di Maia Maia La frittura... E io in realtà prendo pollo E tu prendi anche lebi Che okay, sarebbe ebi lo katsu. shrimp Lebi katsu Vabbè, e niente Qua ci sono tutte le salsine Vediamo se è buono o meno è la prima volta che andiamo a mangiare tonkatsu Devo dire che sarà la prima volta che mangio tonkatsu in non so quanto. no, non no, so un cazzo, sì. Noi Io prendo. lo mangio una volta ogni due mesi, un mese. Sì. Due, eh. Comunque, per chi non lo conoscesse, Tommaso vive in Giappone. Ha una figlia bellissima che è Double, perché Double, metà no, Giappone... è metà giapponese. Non altro, ecco, dicono, è ha. sia giapponese ah, che no. italiana. E sua moglie è giapponese. Vivono qua. C'è un canale che parla della sua vita in Giappone. Quindi andatevelo a vedere sì. se già non lo conoscete. E niente, anche lui sta facendo la sua versione del video. Quindi, questo è il video in Section, Sì, questo è, la infatti. Spinta, la sua serie camera è spente vabbè comunque che fame io ho tipo tre giacche io invece ho tu non hai freddo io ho il no perché questo è il maglione primaverile ma, come, ma non, come vai a non aver freddo scusa perché sono 95 kg quindi ho uno strato un po' di grasso dici di che è quello? Eh, un po' sei sicuro non lo so, boh, io ho sempre. io le. ma senti le mie mani? Eh, sono freddo. No? Eh, lo so. Guardate mani... Guarda che bello orologio che c'ha No, questo non è granché. Guardate che brutto orologio che c'ha Questo video ormai è vecchio. No, Sai, sto... sto aspettando che Sony fa l'orologio nuovo, ma... ma ancora me lo mette fuori. Vabbè, posso farti una domanda riguardo alcuni miei video? Cioè fa... no, Non che ti faccio la stessa domanda sul video. Preferisci Ghibli o la Disney? Ah, allora, adesso ne abbiamo parlato prima. Comunque, io, vabbè, qua... quando ero piccolo.. Piccolo, diciamo 6-7 anni, tipo 10 anni, eh? beh sicuramente Disney, okay? sì. comunque sia gli anime per me quegli anni erano Mazinga, Kenny Guerriere, mm -hmm. che ne tutti ieri, Disney invece era l'anime, era il cartone animato per tutte le, insomma, la per famiglia, la, tutta la famiglia, Nataliz, eccetera, da cinema, una tradizione per Natale, tra l'altro con la mia prima ragazza, ricordo, nel 92 era la, la bella bestia, la bestia. Ah, mio oh e... Dio! O comunque ora no, ora vivi assolutamente Perché? Mm. Perché per i temi trattati Sì è più adulto, è più interessante Disney devo dire che alcune cose mi, mi piacciono E se, se mi capitano sotto mano Eh lo so Mi piace tanto Mi piace Frozen No Frozen no Robin Hood. Robin era bellissimo il mio, mio preferito è, è, è da, Pinocchio mi piaceva da piccolo Poi mi piace tantissimo Paladin A me vabbè, Lilo e Stitch veste. mi piaceva Lo so a che era scemo però era carino sei, sei più piccolo vabbè, più Ma scusa più No vabbè ma Pinocchio è vecchissimo sì, no, però per esempio per me Aladdin Aladdin, bestia, Aladdin è del 90, tipo del 94, 94. 93, 94. A me però per esempio pensava tantissimo la bella la, bestia. la, bella, la, bella, la e bestia. No, il mio preferito scusa il Re Leone. Che scemo. Il Re, Re, Re, Re, Re, Re, Re Leone, Leone è il mio preferito. Ma c'è una sonora di Phil Collins. Eh no, bellissimo. No, no, Elton John, Phil Collins. Eh, eh, scusa, sì. No, eh, Cos'era anche. Che non è che faceva così? Can you feel, Can the, feel yeah. the love tonight? La so cantare al karaoke. La canto sempre. Perché è una cosa facilissima da cantare. Ma fate sempre figurone. È vero, eh? Canto quella ai Backstreet Boys. Quando <ride> vado <Ha> questo... <ride> boys in Giappone. <ride> mamma mia, ti giuro che non mi sono mai interessati. Ma in Giappone, ma anche con gente tipo cioè, di vent'anni. Ascoltare I Backstreet Boys sono forse più famosi che nel resto del mondo. Invece i TikTok qua non so No, no, no. Best boys, no. Seconda domanda e poi chiudiamo. Che mangiamo. Forse ci arriva il cibo. Treni in Italia o treni in Giappone? Stai in, in Giappone Ok, vabbè, questo era, era un Grazie. po' facile Sta no, pensando se no si un bel treno eh, però... Sì, è un bel treno però... Se si arriva puntuale, quando arriva puntuale L'efficienza dello Shinkansen è... Ma dicevano anche questo qua I rossa viaggiano su, tutta, su, su, su dei binari in cui vanno anche altri treni mm. Tipo Shinkansen, il binario Shinkansen Solo, solo Shinkansen, Shinkansen eh sì. che... che sono dei treni un po' razzisti diciamocelo, diciamocelo. <ride> Hanno anche dei vagoni solo per stranieri Il Primo treno <ride> è andato a funzione dell'Olimpia nel 1964 Ma la linea degli, degli Shinkansen ha cominciato a guadagnare circa dieci anni fa E la JR è fallita Eh sì la JR è fallita è diventata per, privata per costruire tutti per quello tutti che la JR costa un po' di più rispetto alla Seibu o altre linee di treni no? beh però insomma no costa vagamente di, di, di più anotini, eh e eh beh però potrebbe però se la confronti con la Seibu costa yeah, di più la però la TOE costa bello. tantissimo però è quella de, de, del governo di Toto infatti costa il un po' di soldi. soldi il progetto Shinkansen ha fatto fuori una valanga di soldi il suo Shinkansen che è una repulsione magnetica eh, sviluppato dalla JR lo vogliono vendere al resto del mondo però finalmente 2000 non è venibile se non sbaglio arriverà fino a Nagoya nel 2050 Osaka se siamo vivi nel 2050 arriviamo a Osaka in yeah. in... <ride> e a Nagoya in eh, ma adesso eh. quanto ci vuole per andare a Osaka due ore, due ore e, mezzo, due due ore e mezzo. mezza eh non lo so io devo dire che sto cercando e mi addormento sempre quindi non me ne rendo conto Nozomi è tre ore e qualcosa in Ikari Ok, lo Ikari quante fermate fa, scusa? Ikari, vabbè Ci sono due modi, praticamente se viaggiate con lo Shinkansen ah, C'è cioè il no, Nozomi no, Qual è? Il Kudama cos'è? Il Kudama non lo prendo mai Ikari Il no. Ikari Nozomi Nozomi che è quello più veloce che va. Tipo Fa conto da Tokyo a Kyoto fa Oh, è arrivato, sta arrivando Ecco qua che arriva il cibo di Tommaso in Giappone Mi sa che comunque c'ho la telecamera con qualche problema Non l'ho messa E qua è arrivato il mio Oh mio Dio uh, Che buono Anche questo te lo fanno per vincere no? Di solito questo riso Come funziona? Questo qui è il Sekihan Sì sì Il riso della Porta Fortuna Eh infatti infatti è sì. un grande regalo che ha perso e questo qua è il tom calcio oggi questo qui è quello del pranzo quindi è più contenuto e costa anche poco senso, prendevamo Cost... quelle cose di più erano ciao <ride> E, ecco. però è buono e se venite in questo posto il cavolo il riso e il sucamoro sono eh. tappe hoda eh ok ma anche questo di riso sì li potete prendere quante e la zuppa di riso e ora mettiamo la salsa come dicono loro però lo mettiamo senza eh, un po' di sesamo vedete qua sesamo Uh -huh. Prendo anch'io Adesso stiamo per mettere la salsa praticamente Stiamo per mangiare il tonkatsu Mettiamo un po' di sesamo Bisogna fare qua un po' di komatsuri. I giapponesi te lo fanno in 4 secondi Non so come, non ho mai capito Non dipende dalla forza eh O anche un po' sì ah, Ma non lo so eh. E poi, e poi si mettiamo mette... questa che è normale eh? sì, dai. E poi si aggiunge questa Si può mangiare anche col sale Per esempio Tommaso lo preferisce lo col con sale. sale A me invece piace sta salsa qua Così aumentiamo anche le calorie totali eh, Assaggerò anche con questo però Ah e poi questo qui che è per il gamberetto oh, Ah ce, oh, ce l'ho solo io Ah si sì. eh, infatti non io. ce l'ho Vabbè comunque lui si è preso l'ebi Che sarebbe il gamberetto Qua c'è un po' di maiale Io c'ho anche il maiale Però invece c'ho il pollo E poi abbiamo il riso Vabbè Itadakimasu Okay. allora mangiamo qui da questo papà ah, cazzo là ci metto questa salsa qua per il cavolo fare Va, vedere quello spero. io sto facendo il mio per sta lui sta facendo praticamente dei video in cui fai vedere le cose che fanno davanti io non voglio essere da meno il riso noi qua si continua a mangiare abbiamo ancora un sacco di pezzi. Tanto la cosa bella di questo ristorante è che praticamente. Che i pezzi. pezzi. che Ah no, dentro. <ride> Uno dentro la misushiro. Perché fa tutti i danni? Chissà che è buono che è. Vedete i danni? Ecco qua il buonissimo cazzo proprio il miso cazzo, il, il, il miso a cazzo. Cioè, a parte scherzo. Magari è più buono. Il, il miso a cazzo? Mm. È una specialità di Nagoya. Però, cioè, no, eh, però no, è una cosa inutile, è molto più è, buono. È così, però, però con il miso dentro. Cioè è una salsa simile a questa con il miso. Eh. Buonissimo. Però in tinto qua perdi tutta la oh, croccatezza, un po' una schifezza. E a Ginza c'è questo. c'è un, un, un ristorante che lo fa che si chiama Yabaton, che è la, la filiale di quello che è, è Nagoya Sì è veramente buono, un mio ton cazzo di tono siamo a Maisel questo è un tonkatsu commerciale eh. Vabbè, scrivetemi nei commenti se volete assaggiare questo cazzo. E noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video Dici qualche indiscrezione che nessuno sa su di te e tua moglie ah, Il segreto di mana L'esercito Ti ha mai proposto qualcuno di farti film porno in Giappone? A me sì, tantissime volte, io, io ti giuro so. Però che soda, eh E non c'ha neanche un pelo nel naso, eh Questo è stato sviluppato da un italiano Davvero? Andiamo questo. Giochi al PC? Sono un fan di tutti i giochi horror ah, horror, ok Quindi... Noi continuiamo a mangiare nel frattempo mm.